Qualche anno a Roma si sono moltiplicati i cittadini che autonomamente o in forma associata puliscono Roma, le sue strade e i suoi parchi. Questo perché l'amministrazione è obiettivamente un po' in sofferenza. La situazione dei rifiuti è a tutti nota, ma si sta normalizzando. In queste ultime ore anche un noto partito, il PD, quello che è responsabile del malgoverno degli ultimi vent'anni a Roma, ha deciso finalmente di venire a pulire. Chiaramente per il noto principio secondo cui chi sporca pulisce. Un po' tardivo, comunque lo aspettiamo e gli diamo i migliori auguri di benvenuto. Ci auguriamo che non sia uno sterile spot elettorale. Per far questo vi aspettiamo non solo questa domenica, ma anche tutte le altre a seguire, quantomeno per i prossimi vent'anni.